Ciao ragazzi, sono 26 e oggi siamo qui per perché voglio insegnare come utilizzare Linux su Windows. Ora non perdiamo tempo e ve lo spiego. Ora vi spiegherò banalmente anche come ho fatto questa shortcut magica. Ok, vedete qui abbiamo Ubuntu potete vedere se ne facciamo per esempio su uh, oppure possiamo pure fare g init, perché ovviamente la lsdl2 visto che ce l'ho da più di mm, e questa qui ho fatto la cattura a schermo apposta perché sennò no non ce la facciamo visivamente lagga un po' vedete, posso scrivere anche ciao, ciao, so ciao, ciao, e ovviamente stessa cosa, ovviamente vede le tradizioni di Windows, e Windows le vede anche, perfetto, vedete che vede la finestra, infatti io vostro faccio 8x4 sentito diventi continui da autosave, close chiuso. ma noi possiamo anche fare altro, quindi possiamo fare anche benissimo eh, volendo, su a app, install, possiamo installare mm, ms eh, eh, dovrebbe essere password che non saprete mai e ora sto installando ms edge e eh, ok ok non funziona quindi vi do ora un paio di comandi che mm, secondo me mi possono servire per installarla mm, io non so come si fa io ho preso da una guida di youngtec ve lo lascio qui in alto e ora vi spiegherò e vi darò anche degli altri comandi per aggiornare eh, Ubuntu sudo apt update e, e su apt upgrade dovrete mettere ovviamente la vostra password anche se stavolta perché è un comando che richiede sudo ma perché forse è la seconda volta Ora cercherà tutti i vostri giornali, non dovrebbe trovare tanto perché l'ho fatto poco tempo fa. Vedo che anche se sta usando il 60% della CPU. Aspettate, vado a controllare una veloce cosa. Okay. La, si vede la, w, la WSL dal, um, da, dal, da qui dal, attività e ciuccia anche tanto ora vi faccio vedere anche un altro comando per capire se vai in internet in dovessero fare gli aggiornamenti e tutte le installazioni dei programmi comunque banalmente ha già tutti i driver ovviamente banalmente perché se il vostro pc ha internet ora io non lo vedo perché dal lo schermo che sto guardando perché devo guardare l'altro schermo poi altra cosa oppure anche altro comando cioè anche exit e si disconnette banalmente la partita si è sul mio iPhone vabbè e poi possiamo vabbè, andare di nuovo su Ubuntu per farlo ripartire non funzionano i comandi shutdown, restart queste qui, ve lo faccio subito vedere shutdown meno e non può essere spento, dice come anche shutdown-r, per, per riavviare non voglio meno S, che dovrebbe andare in sospensione. No, non lo so. Oppure possiamo fare meno R, 10, che vuol dire che lo dovrebbe fare tra 10 minuti o 10 secondi, non mi ricordo. Mm. Oppure fare suono, meno, Sudo meno Ora siamo a sudo, cioè non ora. Ah perché c'è scritto sudo e meno, cioè certo, così, scrivessi così, però prima richiedevo i, i permessi di amministratore, quindi distruggeva tutto, si era un comando distruttivo. Um, Non qual è il nome? Anche del non mi ricordo il nome di una repo e la repo dovevo scaricare per fare effetto perchè non roba proprio funziona su linux questa qui non funziona su linux però la vittoria uh, no uh, browser shooter. e adesso me lo scarico infatti io lo ls browser chooser me l'ha scaricato vedete quindi se facessi m5 Vediamo, qua mi dice che è stato usato un oppure possiamo anche andare qui fare MKD. Quindi F7 la chiamo eh, ZZ. Ok, facciamo Ctrl O. Ok, adesso è sotto ZZ e lo facciamo nano di il mio profilo lista da e eh. io no ho scritto male l'ho scritto male aspettate aspettate aspettate eh, eh, adesso è molto stupido. Well. qui okay, facciamo un ctrl x yes allora, lo chiamiamo i miei gli scritti sono i miei ok io ora se ne facciamo poi l'amici allora poi l'indice che era già aperto ok facciamo la fita in dici un secondo che mi stanno aspetta eh, lo spam 8, 10 e ora facciamo ovviamente possiamo fare um, meno eh, no, aspetta sulla um, style eh, come si dice um, wine ricordo wine is not an emulator Ah, a wine quella doppia v si scrive ogni volta sbaglio e vabbè niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale mi raccomando leggete la descrizione che vi metterò al canale di CK, che mi ha dato una mano a installare la WSL2 vi lascio anche in descrizione il video e niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like eh, condivide, condividetelo con i vostri amici che magari vi può servire una cosa del genere e magari eh, sì. ah, a allora voler possiamo anche fare un altro comando che dico. e ciò Quindi, mh, niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, commentate condividete, iscrivetevi al canale se ne avete proprio voglia Quindi, boh, niente, perché ho ridotto il con il terminale, no, è proprio crashato Speriamo che non mi sia proprio crashato il sistema, vediamo funziona Ma sì che funziona Mi sta rinanando la cancrena, mi dice che sto spammando e niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate condividete. Questo qui era il mio, la mia WSL, io mi sto trovando benissimo in questi giorni, non ho, non ho trovato difetti, quindi andate a vedere il suo video che è molto bello, che ve lo spiega molto bene. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!